a livello capillare per poter dare all'azienda quelle informazioni fondamentali per poter capire dove poter intervenire, dover intervenire per andare o oh, a premiare, ce lo siamo detti, questa amministrazione sta andando anche nella direzione della premialità rispetto a, chi, a quegli operatori o a quelle squadre di operatori che offrono i servizi con ottima qualità o altrimenti a dover andare a correggere laddove il cittadino segnala che ci sono, ecco, del, una qualità del servizio che non è all'altezza ovviamente di quello che, è, che sono le aspettative. Quindi cercheremo di capire come poter effettuare questo tipo di implementazione a partire dal nuovo contratto di servizio, è ovvio che comunque gli strumenti ad oggi, tecnologici, consentono anche con delle semplici applicazioni di poter fare questo tipo di attività molto semplice, anche direttamente tramite un computer o tramite un telefonino, quindi diciamo che è l'innovazione che vogliamo apportare attraverso la possibilità di poter migliorare la qualità dei servizi per noi passa sempre attraverso un elemento cardine che è il cittadino, messo al centro, anche come in questo caso, del, quello che deve essere come dire, la, la, la, la persona o il, il soggetto più titolato a poter valutare appunto, la qualità del servizio. Grazie.